Ciao a tutti amici e amiche di Volumbrite, siamo qui oggi al convegno sulla disabilità del decennale della nostra associazione io sono Noemi e sono qui con Gregori Leperdi, atleta paralimpico Ciao Gregori, volevo chiederti qualche impressione a caldo sul convegno che è appena finito Ma secondo me è andata bene, c'era un dischetto pubblico sicuramente voi farete i vostri comunicati stampa quindi ben venga il lavoro che fate per, per quanto riguarda il mondo della disabilità perché soprattutto la, la comunicazione eh, in questi tempi è, è d'obbligo che, che venga fatta bene quali motivazioni dai a dei giovani mh con disabilità e non con disabilità eh, per intraprendere un percorso sportivo? Beh, lo, lo sport ormai è ben risaputo che, che fa bene a tutti indistintamente, disabili o meno, eh, fa bene sia a livello fisico sia a livello anche mentale, eh, come scarico dal, dallo stress per esempio e quindi per quanto mi riguarda, io appunto sono stato in nazionale di, di hockey per 14 anni, mi sono ritirato l'anno scorso, se ci sono dei chiunque voglia provare, che siano ragazzi o ragazze, indipendentemente anche dall'età, solo per venire a provare, ben vengano a provare, c'è questa possibilità, ho dato la mia disponibilità proprio per, per poter seguire i principianti, quindi... Benvengano. Allora siete tutti invitati a partecipare a qualche allenamento di Tori Seduti di Torino. Ciao e grazie. Ciao.